Confermo quello che ho sempre detto, che tutto quello che la vecchia giunta al Movimento 5 Stelle ha fatto verrà conservato. Il problema del bando per, per i balneari eh, è un'eccezione a questa regola, ma non perché eh, abbia voluto come dire, non mantenere una cosa buona, perché era un bando studiato da me e dai miei legali Già in itinere eh, aveva dei problemi di compatibilità, eh, di, proprio di regolamento. Poi alla luce della sentenza del ehm, Consiglio di Stato che rimanda praticamente le concessioni al 2023 abbiamo ritenuto opportuno fare non un annullamento ma una sospensione in autotutela. Eh, demandando poi all'avvocatura del comune eh, la decisione se abbiamo fatto bene o se abbiamo fatto male lo deciderà l'avvocatura, io credo che abbiamo fatto bene anche perché riscavamo, siamo stati messi in mezzo sostanzialmente o da una parte o dall'altra ricorsi con molti, eh, molti migliaia di euro da dover rimborsare eh, ai ricorrenti. Con questa decisione, se verrà, come io credo confermata anche dalla dall'avvocatura del Comune, il Municipio rischia al massimo eh, di dover risarcire pochissime spese legali, tutto questo.